Ciao ragazzi, allora bentornati come molti di voi sapranno mi sono perso circa 15 anni di notifiche di youtube quindi unici commenti che io vedevo e richieste di video erano quelli che mi avete fatto nel sito ho perso tu tutto, tutta la mia vita di youtube perché non avevo attivato le notifiche bene, l'ho visto in questi giorni tant'è che molti di voi hanno ricevuto commenti e risposte dopo anni eh, tant'è che un ragazzo inglese mi ha scritto ci ha messo poco a rispondermi, solo sette anni, <ride> e purtroppo è andata così, l'ho trovata tutte ora e arrivo subito al dunque, una cinquantina o più di notifiche, soprattutto sotto a video di Giacomo, erano relativi a questo basso in particolare, ho eh, so detto, sì, di, di, di, di richieste, insomma, una cinquantina di richieste, erano relative eh, a questo basso, domande, eh, amici, colleghi, bassisti, si chiedevano, ma hai un basso e ci cambi il manico in continuazione perché magari non hanno visto eh, questo in alcuni video, hai due bassi, hai tre manici, eh, com'è questa configurazione, perché? Allora vado a rispondere a tutto, ci provo, allora il primo motivo è perché eh, io ho sempre suonato da quando ho iniziato a suonare eh, circa oltre 20 anni fa, manici precisi, quindi come vedete io ho eh, tre manici precisi, uno è questo che ho montato qui in acero, uno è questo nel mio preciso. black, l'altro è questo, faccio un attimo una manovra, ecco qui, che è questo, mentre sull'altro basso che ho Molti di voi hanno seguito l'anno scorso con l'officina del basso elettrico che mi sono fatto da solo eh, Ci ho montato appunto il manico originale di questo basso E questo qui Fender Jazz Perché? Allora, primo perché avendo rifatto tutto il corpo eh, mi avanzava questo manico E ho pensato bene di metterlo lì per avere un basso in più Secondo Uh, come vi dicevo sono sempre stato abituato a suonare questi tipi di manici cosa cambia? cambia che uh, da un fender jazz a un fender preciso ci sono diversi millimetri di larghezza, di differenza ovviamente il preciso è più largo più grosso, più ciccione e vuoi per conformità della mia mano vuoi per uh, uh, abitudine uh, vuoi per tante cose quando poi mi sono trovato a suonare Parliamo dei bassi, tipo i banets, per l'amor di Dio, con tutto il rispetto, ma proprio non mi ci trovo. Come quando passo a suonare la chitarra, mi ci vuole 6 ore per, per, per capire che sto suonando una chitarra quindi eh, per entrare proprio ne, ne, nel mood, della <ride> chitarra. Poi ho le mani un po' grosse, non tanto ma un po' grosse, quindi tutto questo insieme di cose fa sì che preferisco, a livello di manico, il precision al jazz. Per tanti aspetti, per, per altri meno, ov ovvero a volte mi manca quella rotondità di suono no? tipica del de, de de palissando soprattutto perché il manico il jazz come avete visto è in, in palissando eh, a volte è comodo avere un manichino un po' più stretto ma la maggior parte delle volte mi trovo bene con questo la eh, brillantezza del suono mi piace quindi lascio un po' più brillante e soprattutto il motivo principale è che, eh, come molti di voi ormai avranno capito, spero, suono tanto il basso fretless eh, che è lui eh, quando io studio, eh, quindi soprattutto nei periodi come ora, invernali dove faccio meno live, più eh, studio, più didattica, eccetera quindi ho più il basso sotto mano non per suonare davanti al pubblico ma per altri motivi eh, se io studio su questo manico qui, eh, quindi ho un modo di suonare, cioè tendo sempre ad andare molto vicino, cioè a premere il tasto molto vicino alla barretta. quindi è un'abitudine che ho preso, eh, quindi la mia mano si allarga di più che rispetto a un manico tipo stile jet, questo è il motivo, quindi quando faccio esercizi tipo le quarte, in orizzontale. Eh, un esempio, eh, Devo allargare di più che sul manico jazz, oppure quando suono nelle prime posizioni nella parte nel range basso, devo faticare di più, tra virgolette, ma fatica che io non sento più per abitudine. Quando poi passo al fretless, dove invece siamo obbligati a suonare sopra la barretta virtuale per essere intonati, eh, ho più facilità, la mia mano è più, come se fosse più allenata, quindi trovo anche meglio le posizioni senza, senza guardare, anche se il basso Fretless non lo suono per un periodo, quando poi lo, lo riprendo eh, ci metto poco a, ri, a riprendere, il, anche perché uso solo quello, quindi non ho da sentire cambiamenti rispetto ad altri manici senza tasti, quindi è, un, eh, è una serie di, di, di, di motivi che sono ben eh, strutturati, quindi non è che faccio le cose a caso, altre domande mi sono state fatte, è, eh, a parte il perché, è come è da che pezzi è costituito questo basso, e vi rispondo subito eh, il manico sono sicuro che è di lo, lo in un'occasione pazzesca una quindicina anni fa forse eh, mi ricordo pagai meno di 300 euro solo il manico eh, intendo però con chiavette tutto tutto al suo posto e anche molto ben tenuto sono io che poi <ride> l'ho usato tanto e è del 78 77 78 ora qualcuno di voi magari col seriale se si vede metto a fuoco come si fa? eccolo questo è il seriale del manico cioè ero risalito qualche anno fa mi sembra un 78 americano e... perfetto quindi non so se ho avuto fortuna io se in quegli anni facevano dei manici veramente buoni eh, mi piace l'acero mi piace tutto di questo manico poi l'altro... Altra parte fondamentale e basso è il body. Non so la storia di questo body, cioè so solo che l'ho trovato un'altra volta una delle poche della mia vita, botta di fortuna, a pochissimo prezzo eh, durante un viaggio, insomma, eh, però con la controparte che non avevo idea di che anno fosse, di, insomma, la sua storia. So solo che è eh, in. Eh, diciamo in stile anni 60, perché si misura la, la distanza dal ponte, e rispetto ad esempio a lui, al fretless, eh, che è invece anni, eh, configurazione, eh, come veniva a termine, anni 70, perché il pickup al ponte è leggermente più vicino eh, al ponte stesso, quindi lo vedete rispetto al, al potenziometro del tono, questo è un pochino più spostato verso il manico quindi so solo che o è dell'anni 60 o è stato rifatto probabilmente ehm, con quell'idea lì quindi io credo sia un basso un, eh, un corpo di, di, dei primi anni 2000 anni 90, non lo so fatto sta che a me sinceramente me ne interessa anche il giusto primo perché eh, mi piace come suona mi piace il peso mi piace tutto anche di lui quindi non lo venderò mai sicché che valga 10 euro o 10.000, non, non, non, non mi cambia niente ecco che sia americano che sia giapponese, russo o senegalese a me piace quindi non, non lo cambierei mai con nient'altro quindi va benissimo così poi ecco questo era una cosa fondamentale i pick up sono Castoshop 60 che montano esattamente anche sul fretless Tutta il discorso elettronica, condensatori, potenziometri e altro. <ride> e potete rivedervi i video dell'officina del bus elettrico. Metto la playlist a questo link dove parlavo di tutto. Il ponte è un vintage della Fender mi ci trovo molto bene perché è utile. Si può, diciamo in qualche modo cambiare l'intercorda, quindi lo spazio tra le corde grazie a queste eh, scanalature ci sono sui, sulle sellette e poi le corde, le corde su tutti i bassi che vedete perfino lui che purtroppo invece avrebbe bisogno delle flat, quindi delle corde lisce ma non me ci trovo, quindi su tutti i bassi ne ho ora 2, 3, 4, 5 e un contrabbasso, ma lì no <ride> Eh, su tutte le su tutti i bassi che ho le rotosound swing 66 misura 105 45 ruvide non si sbaglia eh, mi trovo bene ne ho, ho provati un milione nel passato ora costano anche giusto quindi con 22 23 euro a muta scambiano, durano tanto eh, hanno un suono un po brillante all'inizio ma dopo un paio di giorni prendano la, la, il sound caratteristico di queste corde magari alcuni di voi faranno cacare eh, a me piacciono, mi ci trovo stra da anni tant'è che le cambio anche eh, poche volte perché mi piace proprio il suono anche quando è un po' diciamo, agli, agli sgoccioli, no? quando la corda comincia, eh, soprattutto d'estate quando c'è tanti cambi di, di, di, di, di clima, di umido, eccetera le corde durano meno ma mi piacciono uguale, poi, cos'altro dire? mi sembra aver detto tutto, questa placchettina qui, ah mi è stato chiesto anche di questo questa placchettina qui è una cosa che eh, potrei anche togliere perché la massa sotto al ponte ce l'ho però la dava non si a questi pick up quando li cambia, ce l'ha misi era la placchettina che mettevano all'inizio, questo è quello che so io, correggetemi se sbaglio eh, per eliminare ronzi vari nei primi, nei primi anni dei fender Jet, quindi eh, single coil eh, praticamente era collegata al circuito elettrico e messa sotto, appoggiandola sotto appunto, al ponte, quindi alla lamierina in metallo di eh, faceva funzione appunto il cavo di, di e messa a terra questo è tutto ragazzi, io spero non ci siano Altre perplessità, nel caso sono sempre qui ora non rispondo dopo 18 anni, ma dopo poco anche su YouTube. Quindi, avanti con le domande, avanti con le critiche. L'unica critica che ho da obiettare è quando mi viene detto che anche questa configurazione ho copiato Giacomo perché in un, in un video lui aveva montato il modem Electric Base e Giacomo l'aveva fatto per altri motivi di montare un preciso un micro, un preciso su un jazz. Né il manico né il body erano suoi Era tutta un'altra situazione non, non, non vedo perché dovrei eh, aver copiato lui in questo Casomai l'ho copiato sui su bassi su, Sull'estetica ecco, Non, non è, vado a vedere che, che manico avesse in un determinato video Ci Invece le critiche costruttive sempre comunque Le apprezzo e Per oggi vi saluto ci vediamo al prossimo video